Ciao a tutti, sono Massimiliano Minaudo, Merge Cube Enco space San Bassato e in questo video vedremo come fare una lezione di religione attraverso alcuni oggetti in 3D e con l'uso di Merge Cube. Ecco, sul cubo vedremo appunto alcuni oggetti in 3D con le relative di la ad esempio il faraone, che è Ramses II, la XIX dinastia. Quindi le piramidi che si costruivano nel periodo. Possiamo anche girare, per esempio, il cubo e vedere meglio cosa è. scelto da Dio per condurre il popolo d'Egitto poi dopo po' con fuori dalla scrittura del okay. possiamo osservare anche, anche i geroglifici e dopo l'uscita dall'egitto nel, nel Montesine ecco Dio diede i dieci comandamenti che furono messi in una cassa che è questa chiamata l'arca dell'alleanza. Questo è tutto, auguro a ognuno di voi una buona lezione.